Siamo 918 pubbliche assistenze, ma soprattutto 89.000 volontari e 2.592 volontari in servizio civile. Più di 3.000 dipendenti. 350.000 soci. Noi facciamo soccorso, ma anche emergenza urgenza e trasporti sanitari. Protezione civile. Facciamo anche formazione sanitaria, cooperazione internazionale, facciamo anche attività culturali, teneso servizi sociali nei centri diurni. Il 2017 è stato un anno molto lungo. A Reas abbiamo portato 499 partecipanti a 10 corsi di formazione. 371 partecipanti al complejo del recettiva. Ma abbiamo fatto cose belle anche nel resto del mondo. Abbiamo fatto 5 progetti di cooperazione internazionale in 3 paesi. Abbiamo adottato 13 bambini. C'è stata la riforma del terzo settore. Poi c'è stato Io non rischio. Eravamo 600 volontari in 46 piazze. Con 116 pubbliche assistenze. Uh, al meeting eravamo 540 volontari E 92 associazioni registrate Abbiamo fatto le selezioni per il contest 65 volontari In 10 squadre Da a 5 comitati Ha vinto la Liguria! C ecco, questo è un anno di noi